Pier Vittorio Giglio, arrivo da Brosso, un piccolo paese sopra Ivrea, nelle Pore a 800 metri di altezza. Questo posto ha caratteristiche esclusivamente minerarie, già dai tempi dei romani. Attualmente la caratteristica più importante è che siamo rimasti in pochini, siamo circa 400 persone. Per contro, però, la società di mutuo soccorso locale ha 250 iscritti. E quindi questo ci conforta perché vuol dire che facciamo una buona attività sul territorio. A in quel periodo contava circa 1000 abitanti. La storia delle miniere parte da molto lontano. Diciamo che fino al 1830 estraevano le matite con la quale producevano del ferro, lo producevano in loco, quindi non lo, lo mandavano in giro nel minerale, lo trasformavano in ferro, dopodiché questa qualità del ferro che era non eccellente eh, con l'entrata in funzione degli alti forni eh, questa, questa estrazione è andata un po' a, a morire e quindi si sono reinventate invece la coltivazione Devo dirvi che le miniere non si sfruttano, si coltivano, è un obbrobbio dire sfruttare le miniere, si coltivano le miniere, eh, la coltivazione delle miniere non più eh, è matite per la, fabbricare il ferro, ma è invece la pirite eh. oppure in seguito l'acido solforico che serviva per eh, concimi o quant'altro. Le miniere di Brosso sono, sta, sono note in tutto il mondo, basta andare su internet e trovano e ha occupato anche mille mille persone non tutte del paese eh, in, nel corso dei suoi eh, oltre oltre due, 20 secoli di attività hanno scavato 183 chilometri di galleria disposti su vari livelli tutte collegate fra loro eh, attualmente ne sono percorribili ancora 150 ma con una eh, Bisogna avere molta conoscenza, se no ti perdi perché lei è un dedalo. All'inizio dei documenti che risalgono al 1200 erano tutte a conduzione familiare. C'erano le famiglie che estraevano e le famiglie che producevano il ferro con un sistema detto alla brossasca a basso fuoco, quindi molto difficile da spiegare. Se non, se non sul posto, esistono ancora dei manufatti tipo forni, tipo pestelli e roba lì. Poi invece col tempo la conduzione familiare non bastava più perché la richiesta era, era alta e quindi eh, hanno cominciato ad entrarci i primi padroni, quelli che gestivano tutto. Fino al all'inizio dell'Ottocento il padrone delle miniere era Vittorius Clopis, Uh, Sclopis è quel, la famiglia di Torino che conosciamo tutti per tanti motivi che è poi rimasto padrone fino all'inizio del Novecento uh, l'attività perché le miniere si collegano in modo come dire, così inclusivo con la società di mutuo soccorso che nasce nel 1884 nasce nel 1884 io faccio sempre un esempio su tutti questo dimostrabile dai documenti che abbiamo che un operaio minatore o manovale eh, che fosse rimasto assente dal lavoro per 45 giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno veniva licenziato per scarso rendimento e, e per questi motivi eh, aveva molte difficoltà a trovare altri posti di lavoro. L'altra grossa particolarità è che è da sempre nelle nostre miniere, almeno fin quando eh, risalgono i documenti che lo certificano, e quindi parliamo sempre del periodo verso fine 1800, l'attività mineraria è stata svolta anche dalle donne e dai bambini, perché si entrava in miniera a nove anni, a dispetto della legge che lo certificavano con un minimo di dieci anni, però nove anni è l'età ehm, nella quale normalmente finivi di studiare quarta elementare al massimo della scuola in quel periodo e quindi poi dovevi fare qualcosa. E la società nasce per tutelare in parte eh, tutte queste occasioni di, di, di malavita, mala insomma, malavita in termini, mi hai capito? La mia famiglia la miniera si ferma nel 1964, quando le, mine, le miniere vengono chiuse. Io allora ero ancora un ragazzino, avevo 12 anni, ma me ne, mi ricordo molto bene gli uomini che ci hanno lavorato, che ci lavoravano in quel periodo lì. Eh, da sempre hanno lavorato in miniera, era l'unica risorsa, oltre le attività agro-pastorali che poi rendevano sai poco, perché un'altra particolarità di quel territorio è che il terreno sopra le miniere non è così particolarmente fertile, quindi l'attività era quasi esclusivamente mineraria. Da sempre, attivi, da sempre minatori, poi minatori specializzati, poi l'ultima parte, quella di mio padre, erano poi anche minatori emigranti, mandati dalla ditta in cui lavoravano, che il periodo era la Montecatini, quella che è poi diventata Montedison, eh, un po' in tutte le parti del mondo, no? quindi eh, io come entro in, questa, eh, in queste gallerie perché mi interessa la vita mineraria, semplicemente perché i nostri padri, non solo io ma tutti i miei coetanei, ci avevano ehm, obbligati a non frequentare quei, quei, quei conicoli. Eh, quindi tassativamente proibito scendere in quei posti mh, e in parte anche parlarne. Non è così perché sapete che quando siamo, siete, siamo giovani, siamo stati tutti giovani, la, il proibizionismo è quello che invece ti, ti crea curiosità e voglia di, di, di andare a vedere cosa succede così è stato. La vita media fino all'inizio del novecento, 1910, era di 55-60 anni per i più fortunati eh, uomini, le donne un po' di più ma non tantissimo complice questa, eh, morivano quasi tutti di silicose eh, c'è un, una poesia che in questo momento non ricordo ma in un certo tratto diceva eh, mio padre non respira con la bocca ma fischia con i polmoni, no? I polmoni quindi queste cose qui voglio dire eh, parlare di miniera è quasi naturale che poi parli della società di mutuo soccorso se posso divagare un attimino eh, nel 1920 22 per l'esattezza nascono i primi scioperi eh, che sono durati due mesi eh, il sostegno alle famiglie di questi minatori soci della società è stato dato appunto dalla società con un sostegno eh, non solo economico ma anche proprio come acquisto di generi alimentari. Prima, durante la guerra 15-18, nel 1914 la società ottiene dal padrone Sclopis delle miniere lo sgombero di un grosso terreno per farci cosa? Per seminare le patate in attesa che poi eh, l'alimentazione la, la, si rischiava di non averne. E il padrone accetta questa cosa, ma non solo, poi sostengono anche i reduci, insomma, è tutta una storia che si intreccia molto con le miniere. Ed è una storia che termina nel 1964, quando la Montecatini decide di ehm, chiudere le miniere perché non più convenienti, non è che non ci fosse minerale, ma ormai i prodotti, la globalizzazione cominciava a mettere le sue radici, costavano molto meno. Tutto lì, no? e, la grossa fortuna di quelle persone che ancora lavoravano nelle miniere, che sono state assunte grazie a un accordo Montecatini-Olivetti, allora Olivetti di Ivrea, quindi Olivetti è una grande fabbrica, qualcuno ci ha lavorato anche solo per sei mesi, qualcuno per qualche anno in più, ma quasi tutti hanno fatto quella scelta. Io sì, ci ho lavorato ma sono scappato perché non era il mio posto, la fabbrica non mi piaceva, eh, devo dire che era un, un lavoro non troppo faticoso ma si lavorava comunque, eh, immagino e oso pensare la differenza che questi operai minerari eh, che poi hanno dovuto scendere a Ivrea per lavorare in fabbrica hanno notato, no? dire, lì si lavorava, eh, lavoravano anche a Cottimo e a se non facevi produzione non ti pagavano. La società di mutuo soccorso di Brosso nasce nell'aprile del 1884 grazie a questo gruppo di minatori eh, con lo scopo di tutelarsi in caso di malattia e in caso anche di, di inabilità al lavoro. Eh, da subito ehm, come dire, gestisce grandi numeri di soci, è molto seria, è molto, eh, come dire, schematica nei suoi regolamenti, non sussiderà mai eh, durante tutta la sua vita, ancora oggi è così, eh, i soci che si ammalano di malattie dovute all'alcol o al fumo o malattie generiche o, o quant'altro. Eh, la seconda parte di attività che da subito inizia la società di mutuo soccorso di Brosso è quella dell'istruzione, paga un prete maestro 350 lire all'anno, più 30, 30 lire di gratifica se eh, ottiene dei buoni risultati eh, per insegnare nella in scuola serale i minatori. E questo è stato fondamentale soprattutto nel periodo, anche se devo dire che l'emigrazione le mineraria è partita molto presto nei nostri comuni, a metà dell'Ottocento c'era già qualche locale che girava l'Europa, ma è stata fondamentale l'istruzione per eh, la seconda parte dell'attività mineraria, eh, quella in cui i nostri minatori andavano in giro per il mondo. Sono andati dappertutto, e eh, quindi è una storia intrigante. In quell'anno è stato un anno fortunato per il nostro paese perché viene a trovarci la Duse, la dose, quell'attrice quell che chiamavano la Divina Era Veneta, che era malata di anemia ed era salita a brosso per bere un'acqua particolare che adesso non c'è più perché si è persa, chiudendo le miniere si è persa l'acqua, la chiamavano semplicemente l'acqua rossa, ma era un'acqua che passava in mezzo al ferro e quindi era ricostituente. E il direttore delle miniere che per un breve periodo era sardo, regala il materiale scolastico appunto per ehm, attivare questo, questa istruzione ai soci della società. Noi abbiamo delle lettere che spedivano dai um, luoghi in cui erano andati, erano anche ben scritti, avevano un certa, una certa cultura, insomma si erano fatti una decorosa istruzione. Tenete presente che per andare in America bisognava dimostrare di sapere l'inglese. Io non so come abbiano potuto farlo, ma comunque ci sono andati. La quota associativa era di una lira al mese per avere in cambio una lira al giorno in caso di malattia, che poi naturalmente se la malattia era lunga veniva un po' ridotta ma a 75 centesimi, insomma, e comunque questa era la proporzione. Oggi queste cose non si fanno più, facciamo altre, altre cose più utili al momento, speriamo. Ah, nel 1900 un minatore specializzato, qualificato, quindi uno di quelli, ed è un'altra particolarità locale, in genere il minatore perfora la galleria, poi ci sono gli esperti che la caricano di dinamite, la fanno partire da noi, no, un minatore, quello che ti dicevo, qualificato, sapeva far tutto e eh, guadagnava, poteva guadagnare, se il cottimo andava bene, anche 350 lire al mese. Un manuale, che erano quelli che portavano fuori la produzione, arrivavano a 150 le donne una lira fatemela dire così e infatti lo sciopero è nato anche per questo durante la seconda guerra mondiale ad esempio le miniere locali erano ehm, attività, come dire ehm, erano uno strumento di attività bellica per la produzione del ferro e quindi chi ci lavorava otteneva le zone, Però poi c'era tutta. La mafia c'era già loro, allora, insomma, la corruzione c'era già loro, allora. lì erano minatori anche quelli che la miniera non l'avevano mai vista. No, Dall'azienda in realtà eh, i titolari de della miniera, vendiamola così, mh, non mettevano in... sul piatto nulla se un operaio si ammalava, nel senso che oltre a perdere la paga doveva anche fare attenzione che la malattia fosse breve perché rischiava quello che abbiamo detto prima e quindi la società nasce per tutelare proprio questi minatori che non percependo nulla in caso di malattia avevano un piccolo sostegno nel caso si ammalassero è successo a volte con degli strappi alle regole che sovvenzionato, menzionato, sussidiato meglio perché da noi si dice così anche eh, la famiglia. Io entro in società di mutuo soccorso nel 2004. La società nel frattempo si era un po' fermata perché dicevo prima che gli operai che lavoravano in miniera erano scesi tutta, tutti alla Olivetti. Alla Olivetti esisteva un centro di solidarietà interna, che era una società di mutuo soccorso molto, molto allargata, e quindi la proposta della società di Brosso è andata un po' in disuso. No? È andata in disuso, però non è mai stata cancellata, ha mantenuto qualche socio, ha mantenuto un piccolo locale che in quel periodo eh, affittavano per la gestione di, di, di queste, delle cose che facevano, e Invece nel 2004 noi scoprendo un archivio storico, ce l'abbiamo tutto dall'inizio fino a ieri, oggi dobbiamo ancora scriverlo, mi sono appassionato di questa materia e quindi abbiamo riattivato la società locale. Siamo partiti con pochissimi soci, eravamo una cinquantina circa, abbiamo dovuto riadattare lo statuto e oggi possiamo ben dire orgogliosamente di essere in 250 soci. 250 su 400 abitanti, poco più, insomma, è già un buon successo. Da subito però abbiamo cambiato obiettivo, non più sussidiare la malattia, perché nel frattempo, lo sapete meglio di me, il sistema sanitario nazionale, eccetera, eccetera, ci aveva tarpato un po' le ali, noi ci siamo occupati da subito di sociale. Quindi tutte quelle attività sociali che in qualche modo gravavano, tipo i trasporti, no? eh, qui occorre fare un esempio, per fare una visita medica in un ambulatorio pubblico occorre fare eh, circa 20 chilometri perché il centro più vicino è Evreo oppure Castelamonte ma sono equidistanti e i servizi pubblici non ci sono. Quindi o dipendi dalla famiglia o dipendi dai volontari. Noi siamo diventati volontari del trasporto, sostegno dei soci, gratuito naturalmente eh, per accompagnarli e fare le visite mediche. Cos'altro stiamo facendo e abbiamo fatto? Abbiamo, ci siamo fatti dare, una, che non è un, un, un dono ma è un comodato d'uso perpetuo, una vecchia casa del comune, e grazie alla legge 24 regionale l'abbiamo restaurata e oggi è diventato il centro di aggregazione sociale della società, questo centro si gioca a carte, si chiacchiera, c'è un angolo proprio che abbiamo voluto dedicare uh, alle persone che hanno voglia di incontrarsi anche solo, scambiare qualche idea che si chiama uh, l'angolo delle chiacchiere. E uno entra in questa saletta, si parla e noi non c'entriamo nulla. Ogni tanto organizziamo qualche cena e, e ci sta, ma la cosa più importante è che all'interno di questo centro di, ag di aggregazione abbiamo attivato. Da circa tre anni uno sportello del benessere lo chiamiamo noi eh, nel quale diamo informazioni siamo noi volontari che diamo informazioni eh, prenotiamo visite mediche eh, insomma facciamo tutte cerchiamo di dare risposte a quelle a tutte le difficoltà che mano a mano si presentano. Eh, abbiamo stretto una forte collaborazione con l'università infermieristica di Torino eh. con la quale collaboriamo ancora oggi e abbiamo attivato tirocini formativi per gli studenti prossimi laureandi quindi quelli del terzo anno e grazie a in realtà gli studenti non è che possono venire a fare prestazioni sanitarie perché non, non hanno ancora l'autorizzazione però sono stati utilissimi come, ehm, come dire riconoscere e, per ritornarci le difficoltà della gente locale. Grazie a questa indagine fatta sul campo dal 2018 al 2022 abbiamo attivato due grosse, due grosse cose. Uno è un centro prelievi, il centro prelievi lo gestiamo noi, grazie all'ambulatorio comunale, perché ci vuole certi crismi, noi prenotiamo i prelievi, scarichiamo i referti, li consegniamo a domicilio oltre a fare tutta una serie di visite preventive, insomma, eh, quello che si riesce con i, i pochi soldi che abbiamo. Ma la, la cosa che sta nascendo, che sta prendendo molto corpo è che dal novembre scorso siamo stati riconosciuti come DFC rurale Valchiusella, che è la valle, eh, la, Val è la valle di riferimento, insomma una valle eh, nella quale esistono 12 comuni, tutti della stessa dimensione del nostro o poco più o poco meno, e la DFC vuol dire demenza friendly community che eh, si occupa e ci occupiamo con un un'attività giornaliera, devo dire, di fare sia prevenzione riguardo alle demenze tutte, sia formazione, qui è un po' più difficile perché dobbiamo andare a pescare i professionisti che hanno voglia di farlo e soprattutto prendiamo in carico eh, da prima i caregiver eh, che sono poi i familiari che assistono le persone ammalate, quindi dando loro sostegno un po di sospiro no? magari sostituendoli in qualche ora della giornata e, e poi gli ammalati eh, gli ammalati è un po più complicato un po più difficile ma l'obiettivo finale è quello di vincere la vergogna perché le demenze nel loro insieme non è tanto la malattia ma è la vergogna della famiglia e di chi ci vive insieme a un demente quindi è un'attività che, che è difficile devo dire ma che però si basa su, poi, su cinque elementi eh, che ci dice l'Organo Mondiale della Sanità che sono una dieta corretta e qui per anticipo dal prossimo mese partirà il primo corso di eh, come si chiama, alimentazione adeguata, sì. che è sostanzialmente la dieta mediterranea. Il tenere sotto controllo i parametri vitali, quindi ehm, noi ogni tanto gestiamo o, o proponiamo visite cardiologiche piuttosto che i preghieri già li fanno. Eh, fare vita attività fisica, e eh, noi siamo riusciti grazie a qualche volontario ad attivare i gruppi di cammino con, eh, autorizzati dall'ASL eh, il quarto elemento è tenere allenato, tenere allenato il cervello, quindi in momenti di eh, lettura, quello che vogliono fare con degli incontri settimanali e l'ultimo, il più importante, che è sottolineato da tutti, è eh, l'aggregazione, la socializzazione, eh, quindi siamo molto felici, anche se richiede molto tempo e molto impegno, però stiamo andando in quella direzione lì e il ritorno che abbiamo è importante, quindi va bene, siamo la seconda DFC rurale in Italia. Io sono presidente della società ormai da 20 anni, la società è governata da 11 persone, per 8 undicesimi sono donne, così come per il 90% dei soci sono donne anche loro, quindi siamo una società a maggioranza femminile. Io in particolare mi occupo di tutte, di tutte le cose, che, perché devo farlo per mandato istituzionale, di tutte le cose che fa la, la, la società, che propone la società, firmandone i documenti e quant'altro, però sono riuscito negli ultimi due o tre anni a delegare molto, ad esempio lo sportello è gestito da tre ragazze eh, che se la cavano benissimo e non hanno bisogno del mio intervento, se no in casi particolari. E quindi sì, è un lavoro un po' meno faticoso, sto orientandomi a, a formare, perché si tratta di formazioni, Io ho avuto molte difficoltà quando ho iniziato perché non sapevo bene cosa fosse una società di mutuo soccorso. Sto formando un gruppetto di persone che prenderanno il mio posto al termine di questo mandato, che almeno così spero eh, finirà tra un paio d'anni e perché devo, devo assolutamente avere un ricambio perché eh, sono convinto, super convinto che ogni cosa fa il suo tempo, eh, compreso l'idea di ognuno di noi e quindi è giusto e doveroso che io ormai superati i 70 anni lasci, lasci le redini a qualcuno, pur restando nella società e dando senza essere troppo ingombranti tutto l'apporto e il, il sostegno di, di cui magari a, possono averne bisogno però è giusto che si cominci a camminare con le proprie gambe. Un tema importantissimo, i giovani. I giovani io sono totalmente all'opposto delle idee che sento in giro, nel senso che i giovani non vanno coinvolti se non nel momento in cui ti dici cosa vorresti fare per raggiungere questo obiettivo. Le cose fatte a tavolino da noi non servono a nulla, e quindi bisogna lasciare che i giovani camminino, camminino sulle loro gambe, magari che battano anche il naso perché è molto utile, però è impensabile secondo me venire da voi, da, da voi giovani, da un gruppo di giovani e dire abbiamo pensato di fare questo per voi, non sta in piedi, eh, io ho trovato più soluzioni eh, quando riesco a rapportarmi con le, le giovani generazioni, e le chiedo cosa fareste? Per voi. Cosa fareste voi per voi stessi? E questo è un messaggio che poi lancio sempre, tutte le volte che incontro. Ho oh, la fortuna di... perché poi io vivo meglio con i giovani che con... Con... con i miei coetanei. Diciamo che sì, ma come sempre purtroppo troppo sovente accade quando si è troppo giovani si si ascolta poco, poi ti tornano in mente certi ricordi, allora sì, allora scopri magari che tuo nonno e tuo bisnonno sono stati per un periodo presidenti della società locale e scopri che tuo padre non ha mai voluto farlo perché eh, preferiva essere un socio normalissimo fino ad arrivare a quello che sono io oggi, ma non è che sia una carica così importante insomma è importante per certi versi e molto meno per tutti gli altri. Insomma. E quindi sì, la famiglia è sempre stata legata, ma come tutte le famiglie locali no? sono state legate alla società. Ricordo molto bene le feste patronali, le feste di Santa Barbara, che era la, la festa più importante per gli uomini, no? che durava anche due o tre giorni lì. E, eh, per due o tre giorni non lavoravano, quindi eh, Santa Barbara era patrona no? dei minatori di tutto quello che riguarda la polvere, eccetera, eccetera, cioè gli scoppi. Eh, e la cosa interessante è che a Santa Barbara partecipavano di più gli uomini, quasi esclusivamente gli uomini, perché poi lì cantavano, bevevano, insomma, le donne erano un po' meno portate, e le donne festeggiavano invece... San Michele, che è la festa patronale, lì c'è tutto un, un grosso retroscenere, una festa un po' particolare, ma non tocca a me parlarne perché non l'ho vissuta. Siamo nel 1892, la società di mutuo soccorso di Brozzo pensa di aprire e gestire quelli che oggi si chiamerebbero i gas, i gruppi di acquisto solidale. Era una cosa un po' tirata, cioè non si aveva una legislatura chiara a riguardo e allora cosa pensano di fare quelli della società di allora? Istituiscono la società cooperativa, gestita da loro ma con uno statuto diverso e lì vendevano vino, vendevano bettovaglie, insomma. Uh, Un'altra cosa che vorrei raccontarvi: siamo nel 1800, sempre 92, uh, Commissionano la bandiera sociale che ancora oggi non sventola più, poveraccia, forse troppo a carica di ricordi, ma la teniamo ben custodita. A una ricamatrice di Torino pagando la marietta pepione che era una delle più importanti e la pagano ben 510 lire e quindi una somma, uh, insomma, altri passi fondanti della società che uh, sì, costruiscono l'asilo nido ad esempio siamo nel 1926 lo costruiscono con ore volontarie dei soci e con un sborso economico di circa 16 lire, che non erano pochi Ogni passo eh, della storia delle miniere che si intreccia con la vita sociale, quindi con la società di mutuo soccorso, è scandito da, da delle suonate, da de, de, dei suoni locali, quelli che chiamavano, erano delle piccole orchestre, che chiamavano il quintetto, no? quindi c'era la, la suonata per i coscritti, quella per gli emigranti, quando partivano e quando tornavano. Eh, C'è una suonata che in particolare Ricorda il periodo degli scioperi che è durato due mesi, quindi eh, insomma, tutte, sono tutte scandite da queste cose qui. Eh, C'è ancora qualcuno che le conosce che ogni tanto se le suona. Eh, non abbiamo musica scritta, ma l'inno ufficiale eh, della società di mutuo soccorso di Brosso che abbiamo voluto far nostro nel 2010 è il Walzer d'Egitto hanno suonato che ha scritto un maestro minatore di musica eh, emigrato in egitto nel 1900 e allora per ricordare quel periodo si è scritto questa e poi noi l'abbiamo fatta nostra aggiungendoci un filmato d'epoca del, del periodo nel 1903 fino al 1910 poi abbiamo allestito diverse mostre no? una delle più belle sicuramente la più bella anche perché si porta dietro una storia non indifferente è il ritorno alle miniere dei faraoni che riguarda proprio l'Egitto e perché si porta dietro una storia perché dopo averla esposta al museo di scienze naturali a Torino abbiamo incrociato dei Veneti che anche loro erano stati in Egitto in quel periodo che avevano lavorato, suonato, e cantato e tribulato insieme ai nostri locali, allora abbiamo ampliato la mostra, loro si erano fermati molto di più ed è diventata una mostra importante perché poi, tra l'altro, questi erano di Rivamonte a Gordina, e uno dei direttori generali delle miniere, un certo Giacomo Gniec, era poi di Rivamonte, abbiamo conosciuto attraverso questa mostra anche i pronipoti di questo personaggio e quindi è tutta un'attività in evoluzione noi non siamo mai fermi magari stasera mi telefona qualcuno e mi dice guarda che mi è venuta un'idea vabbè domani mattina parliamo lo sciopero è stato proclamato durante il periodo del regime siamo nel 22 perché allora i minatori protestavano per l'aumento di stipendio per la riduzione delle ore a cottimo e anche di lavoro perché non dimentichiamoci che lavoravano 10-12 ore al giorno in quel periodo e quindi è uno sciopero che è durato due mesi in questo periodo i soci erano sostenuti dalla società non un po' a parte l'aspetto economico ma più che altro nell'aspetto proprio eh, di, di sostentamento no? perché fare la spesa costava allora come oggi forse, non so oggi forse un po' di più ma allora comunque costava e quindi questo è stato il ruolo della società poi eh, possiamo dire ma non ne siamo certi che hanno avuto un ruolo di contrattazione locale però a livello nazionale dopo due mesi finisce lo sciopero e l'aumento l'ha tenuto gli operai dalla parte amministrativa e non eh, i minatori. I minatori hanno tenuto esclusivamente eh, la diminuzione de delle ore di cottimo.